Mi pensare che i primi frati che sono arrivati qui a San Francesco, a Parma, ecco, avessero salutato le persone così, il Signore vi dia pace. E questo saluto, il loro modo di comportarsi, il loro modo di atteggiarsi, abbia davvero affascinato i parmigiani, tanto da chiedere che si fermassero qui e che costruissero una chiesa, un convento. Le origini del francescanesimo a Parma sono state caratterizzate da due personaggi che sono abbastanza famosi, uno più nella storiografia, fra Salimbene da Parma, eh, una delle grandi fonti del Medioevo Italiano a livello storiografico. E l'altro è meno noto ma probabilmente più importante, è, eh, Fra Giovanni Buralli da Parma, anche Beato, eh, che è stato il settimo successore di San Francesco alla guida dell'Ordine dall'architettura e dai dati che sono emersi anche dalla scopertura degli intonaci più antichi abbiamo la certezza che gran parte eh, di ciò che vediamo eh, almeno nelle superfici è quattrocentesco lo sviluppo eh, del cantiere di san francesco è probabile che abbia radici molto più antiche teniamo conto che in quasi tutta italia e certamente nella pianura padana tutte le presenze francescane eh, cominciano a sviluppare grandi chiese, per esempio a Bologna, nella seconda metà del 200. L'intervento a cui assistiamo è l'intervento eh, di consolidamento e di eh, restauro conservativo della chiesa di San Francesco del Prato, ex chiesa più precisamente, perché eh, questa chiesa, diciamo, costruita nel, nel 1200, in realtà, col il 1800 eh, con le soppressioni napoleoniche, era diventata carcere. La chiesa e una piccola parte dell'antico convento in concessione alla diocesi sono in fase di restauro perché la chiesa ritorni al culto ma anche aperta a tutta la città, anche attraverso iniziative culturali in dialogo con il tessuto cittadino. Eh, beh, la prima finalità è restituire alla città questo gioiello gotico eh, di cui la città era privo. La funzionalità a cui sarà eh, dedicato? Eh, certamente alla funzione di culto perché questo è eh, l'oggetto della concessione con la proprietà, con l'agenzia de, diciamo, del demanio. Unitamente a quello ci saranno tutta una serie diciamo, di funzioni di fruizioni che saranno possibili a tutta la città, momenti artistici, momenti musicali, momenti anche civici, eh, altrettanto potrà dirsi dell'attività accademica che si svolge nel, eh, nei limitrofi locali esattamente adiacenti a San Francesco del Palo. Quando noi siamo entrati diciamo, in questo luogo abbiamo trovato sostanzialmente un cantiere a cielo aperto, nel senso che eh, c'erano macerie ovunque, non c'era un pavimento, c'erano c'erano i residui diciamo, del, delle fornaci dove cuocevano i mattoni riportati allo scoperto, c'erano tombe eh, diciamo, scoperchiate e, e, e ossari e, e c'erano, diciamo, che attraversavano le colonne, i segni delle murature e delle pareti. Per quanto riguarda diciamo, i fondi, i, i fondi, il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione di questo intervento di consolidamento e restauro, eh, è un una virtuosissima diciamo, eh, esperienza di collaborazione tra eh, pubblico e privato e eh, ha un, una prima disponibilità raccolta in sede diciamo, privata da eh, Fondazione Cariparma, da Credi Agricole, dalla famiglia del dottor Alberto Chiesi. Si è presto aggiunta una sostanziosa disponibilità eh, diciamo, di risorse anche pubbliche. Prima fra tutti è stata la Regione Emilia-Romagna a dare la propria eh, disponibilità a, a intervenire per consentire questo importantissimo. Eh, recupero eh, con eh, l'importante somma per noi di 500 mila Euro e a seguito della Regione Emilia-Romagna è intervenuto anche il Ministero dei beni culturali che per diciamo, ovvie ragioni diciamo, di, di, di, patrimonio, di patrimonio culturale che riveste eh, questo bene si è eh, diciamo, altrettanto, in, con altrettanto, in modo altrettanto significativo preso cura eh, di questo bene. Si deve, si deve sicuramente aggiungere diciamo, i benefici fiscali che derivano dal bonus diciamo. e non da ultimo, anche per la grandissima capillarità del sostegno, la raccolta di fondi popolare che ha portato fino ad oggi alla raccolta di circa 300 mila euro. Un particolare, una particolare rilievo, hanno anche le tempistiche, in un intervento come questo nel febbraio del 2018 la concessione tra l'Agenzia del Demanio e la Diocesi è stata sottoscritta, nel mese di settembre il cantiere era già operativo, che vuol dire che eh, diciamo, la fase progettuale e tutte le indagini erano state eh, espletate, verrà eh, nuovamente consacrata il 2 di maggio del 2021, i programmi erano di aprirla entro l'immacolata, cioè l'8 dicembre, in occasione di Parma Capitale della Cultura. Eh, in realtà la virtuosa collaborazione prima di tutto con la sovrintendenza che sta seguendo quotidianamente i lavori del cantiere ma anche le efficienze eh, di cantiere consentono di, diciamo, di riconsegnare alla città nell'arco di un paio d'anni eh, un bene con lavori di questa portata da realizzare.